Oggi vi voglio parlare, e poi possiamo anche parlare anche di altri argomenti più tardi, oggi vi voglio parlare di Odd TV. Odd TV è una piattaforma streaming di film indipendenti, horror e thriller, sia italiani che stranieri, c'è tantissima roba anche straniera, forse anche più, più roba straniera che italiana. Tutti i contenuti sono sottotitolati in italiano, e anche in altre lingue, credo. Adesso li andiamo a vedere. Eh, I ragazzi di OTV eh, ci collaboro da, da anni. Eh, C'è un, un... anzi adesso ve lo, ve lo metto in chat. C'è un link per provare... anzi mi farebbe piacere che tutti quelli che non hanno OTV, passando da questo link che vi metto in chat, si iscrivessero perché il primo mese è totalmente gratuito. Potete disdire senza nessun problema, come accade fortunatamente oggi con tantissime piattaforme. Eh, vi iscrivete, provate il mese gratuito, potete farlo anche in questo momento. Eh, io ho visionato dei film dentro, eh, con i recensiti, però molti non li conosco. Quindi mi piacerebbe con voi andarli a vedere, vi parlo di quelli che conosco, vi parlo di quelli che ho sentito nominare e vediamo anche i trailer di cose che non, con che non conosco, ovviamente eh, commenterò, dirò la mia eh, anche su cose che non ho visto senza che, spero che la gente non se la prenda, insomma è anche un po' per fare il content, si ride si scherza nessuno se la prenda, sono, ci sono tanti film eh, veramente molto belli, ci sono tanti film che hanno i loro difetti, perché questa è una piattaforma di cinema indipendente, quindi bisogna entrarci con una mentalità molto particolare, non bisogna eh, entrare e dire, ah, quello lì recita male, quello l'effetto non è fatto perfettamente, e, Cioè è veramente cinema underground, quindi ci sono sì dei difetti, però c'è anche una libertà di contenuti, una libertà di espressione che nelle altre piattaforme non troverete mai, non la troverete mai, scusate. Eh, è veramente una risorsa incredibile da questo punto di vista, perché io faccio un film per Netflix, so che non posso fare una miriade di cose. Se faccio un film per i fatti miei, so invece che faccio quello che voglio, sono libero, non avrò un grandissimo mercato, però fortunatamente esistono anche piattaforme come la TV per mostrare questi contenuti è solo da browser? no, la piattaforma OTV c'è anche su Firestick e anche altre eh, ci sono dei televisori che hanno l'app non so esattamente adesso dove si può vedere eh, quali tipi di... però io per esempio la guardo con la Firestick di Amazon c'è cioè dentro l'app di, di tv funziona benissimo. Vai mi sono abbonata, sembra figo. Grazie mille, Chiara. Eh, troverai anche gente che conosci. Secondo me, perché ci sono anche italiani dentro. Abbonatevi tutti perché veramente un mese gratis la provate, poi la potete togliere. Tra l'altro, se la tenete costa veramente poco: 49-50 sì, euro l'anno. Ma non dovete pagare 50 euro al, alla prima botta. Con l'annuale sono 3,67€, con il mensile sono euro. ok. 4,49, 5 euro. costo di più io, bravi, costa di più la mia... <ride> costa... Se fate l'annuale di OTV, costa di più l'abbonamento al mio canale Twitch. Quindi veramente, chi è super addicte di horror e gli piace il cinema indipendente deve farselo, secondo me. Poi ve lo dico, eh, per me è un progetto che io promuovo non tanto perché... Uh, mi arriva un euro per un abbonamento che è rimasto cioè uh, non è quello uh, io penso che sia bello e giusto che OTV faccia delle affiliazioni con uh, dei partner come me e come altri perché è giusto così, le fanno in tanti uh, però appunto uh, non è per quello, non è per i soldi perché non, è, non, non sto parlando di diventare milionario, se lo faccio è perché veramente penso che OTV debba continuare a esistere e sta andando, quindi continu continua a esistere, però ci vuole anche, essendo un prodotto molto particolare, ci vuole anche eh, il fatto che la gente ne parli per farlo conoscere, perché le persone sono abituate al solito eh, mainstream che viene ri riproposto dalla TV e tutti parlano di Netflix, e tutti parlano di Prime, ma nessuno, pochi magari di tutta questa gente sanno che c'è qualcosa che potrebbe andare bene per loro come questo. Andiamo dentro a vedere la piattaforma, io sono già loggato. Eh, scusate, vi metto meglio la schermata, così. Allora, una funzionalità che c'è in OTV è il watch party. Cioè voi potete invitare persone a guardare insieme un film e come, eh, praticamente sulla parte sinistra del dello schermo comparirà una, una chat... Ma non andrà sopra la schermata del, del film Andrà fuori E in questa chat voi potrete parlare Potete guardarlo in questa modalità Come no, è semplicemente una funzione Esiste anche su Prime E quindi volevo, ci, ci tenevo a farvi sapere come funziona Uno, uno dei filtri, Tra l'altro qua si apre con una delle ro ultime robe che avevo fatto partire Ma in realtà io Chrome School Latest 2 l'ho già visto E lo avevo anche... Questa è la ricerca, lo avevo anche recensito Allora Late to Rest e Chrome School Late to Rest 2 Sono due film della stessa saga veramente belli che io ho recensito e Il regista purtroppo non era neanche molto vecchio è morto Quindi purtroppo non, non vedremo altri suoi film Però ci tengo a farvi conoscere questa, questa serie di film che sono bellissimi No, Scusatemi, mi dite se si sente l'audio Perché ho i livelli tutti sgangherati Ditemi se dite è you're troppo Tucker mi dice che ti prende sulla strada Che tu eri venuti dal mio cemiterio Quindi hai un nome? Probabilmente Scusate ho visto un uomo E tu sei ok? Sei sicuro qui questo è fighissimo ragazzi Tra l'altro non so se avete notato C'è l'altrice de... del trono di spade You're dead Nobody is gonna die here tonight E aven Caudus Uno, uno dei villain più belli ma ah, fighissimo Questo è veramente straconsigliato ragazzi Super divertente Uno dei villain più belli Degli ultimi anni eh... No i sottotitoli ci sono in italiano Quello il trailer lì lo vedi così Perché è il trailer È stato preso solo per far vedere il trailer C'è il trailer e su Questa è la scheda del film Trovate la, ovviamente la sinossi piccolina le info con chi l'ha fatto La lingua, come vedete i sottotitoli ci sono in inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, eh, eccetera eccetera Veramente tantissime lingue Non tutti chiaramente penso siano tutte le lingue Ciao Paolo, benvenuto Cosa ne pensi di late to rest? Immagino che tu l'abbia già visto eh, C'è il trailer e vabbè il pulsante per condividere sui social eh, Molto bello anche il 2 Questo è veramente un film che ha un, un villain meraviglioso Praticamente questo tipo vestito in giacca e cravatta Questo qua che vedete Anche qua Ah questa Non so perché c'è la versione D, Forse perché c'è la versione con eh, Doppiaggio Questo tipo in giacca e cravatta tipo molto elegante, magnifico serial killer, bello e magnifico serial killer, esatto, bravo Ferri, benvenuto. È esattamente quello che stavo dicendo. Poi ha tipo una telecamerina agganciata alla spalla, la faccia ha una maschera di, di, di teschio eh, cromata, infatti si chiama Chrome School. E poi ha questo coltello che è la versione 2.0 del coltello di Rambo praticamente, che è tutto seghettato. E farà degli omicidi... Eh, pazzeschi ragazzi degli effetti speciali che vi giuro sono tra i migliori che ho visto nel cinema non nel cinema indipendente nel cinema questo è veramente un prodotto di altissimo livello sia l'1 che il 2 faccio vedere anche il secondo trailer del, del, del trailer del secondo capitolo che, che spacca veramente <tossi> <tossi> <tossi> <tossi> I'm taking myself, so I could use the practice. He kills girls and videotapes it, this is his thing. You told me this guy was dead. Dead guys don't just get up, and they sure as hell don't keep killing people. Look, I know what this guy does, all right? A girl doesn't have very long, he's a must. oh they're going to get me. They me so much. No, don't you hang up. My daughter's alive. What do we do now? Try Ditemi se è troppo alto o basso. Ho abbassato un po', eh. Il coltello è devastante. Ecco, ti parevo. Scusate, è un po' di... No, vabbè, ma questo è stupendo. Ma sono tutti e due stupendi, questi due capitoli. Hanno eh, particolarità diverse, ma sono comunque hanno lo stesso mood. Comunque, questi due film sono veramente meravigliosi. Eh, All'interno c'è la divisione di film. Chiaramente c'è una striscia con i top film. Come potete vedere, io sono molto molto appassionato di tutte queste locandine. Eh, le trovo veramente troppo fighe, perché comunque ognuno prova eh, con la propria creatività e i propri elementi ad attirare l'attenzione sul suo film. E penso che sia una cosa meravigliosa. Eh, un altro film molto bello, vi faccio vedere il trailer, è questo Resort Paradiso, È un thriller... Come potete vedere però, un thriller che sfocia nell'horror, molto splatter, che mi è piaciuto una cifra ragazzi, l'ho messo tipo, guardiamo un film a caso e eh, voi guardate, vedete, riprendi, ma in realtà li ho già visti tutti. Eh. Ed è veramente eh, spettacolare questo film. Podéis estar seguros de que cerrar el resort no ha sido una decisión fácil de tomar. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? Sobrevivir. Bienvenido al paraíso. Es la más grande de las que dan a la playa. Y la más lejana recepción. ¿No podemos lucharnos aquí? La llave de paso de la habitación está cerrada vigilante il Allora, l'ho visto tanto tempo fa, quindi ricordo poco, ma la cosa figa è che questi due eh, praticamente vanno a vivere in un resort, sono, sono disperati, tipo, non hanno un do posto dove andare a vivere e quindi, siccome il resort è enorme, vanno a vivere nel resort cercando di non farsi sgamare dalla guardia. Quindi l'idea è... Eh, vivere in uno di questi appartamenti senza che la guardia li sgami Ed è veramente una, una cosa che mi angoscia tantissimo Come che un vigilante? Un tio di sicurezza, Eva, non arrivava la settimana che viene Bueno, non passa nada, a vedere lo tenete molto grande Non credo che si mueva da la recezione Sabe qualcuno che stai qui? Nadie Non tenéis caso Ya no il rogito dei toccarne lo cojones, io non lo pillo. Voi no, parlete. Sacrifica il perro. No, ve lo fermo perché non voglio spoilerarvelo troppo. Ragazzi, è veramente figo. Anch'io amo gli spagnoli, amo tutto il cinema. Comunque... Eh, che non sia americano, cioè, non è che non voglio fare razzista sugli americani, eh? perché mi piace anche il cinema americano, indipendente soprattutto. Cioè, mh, semplicemente come tutti ho un po' la nausea. Quindi, quando cioè, quindi non voglio fare il essere discriminante verso il cinema americano, semplicemente quando vedo un film eh, spagnolo, argentino, latino, eh, inglese, francese, giapponese, coreano, tutte le altre culture. Mi fa piacere, sono contento che in questi anni C'è stata una globalizzazione in questo senso Cioè la globalizzazione non è stata solo Cose di merda, perché ce ne sono state di cose di merda della globalizzazione Ci sono state anche cose buone Cioè nel senso che ci stiamo abituando a vedere i contenuti Sud, sud, sud coreani, giapponesi, africani, di qualsiasi nazione Questo è un bene, sono molto contento Anch'io amo Vedere i film comunque in lingua originale in spagnolo, in tedesco, in, in, tutte le, in tutte le lingue. Una finestra sul resort? Qualcosa del genere. Un ferro tre matrimoniale, uno splatter horror. è abbastanza Diventa abbastanza splatter alla fine. Però è più un thriller, poi dopo alla fine degenera. Scusate, mi è partito un mega rotto. Chiedo scusa se si è sentito. È veramente figo, eh, penso che sia un'idea un bellissima, siccome noi guardiamo spesso trailer su, sul mio canale, io ogni volta devo trovare i trailer, oggi ho detto, siccome avevo già in mente di fare una live dedicata al, a OTV, mi sono detto, ma sai che c'è? Io oggi faccio una live su OTV e ci spariamo un po' di trailer, faccio conoscere un po' di film che ci sono nella piattaforma, L'avevo già anticipata, ai ragazzi OTV, loro mi hanno detto sì, sì, fai pure, basta che non fai vedere il film, giustamente. Faccio vedere solo i trailer e la piattaforma come funziona, così la conoscete. Mi sembra anche un, un contenuto interessante anche per YouTube, per chi vuole scoprire com'è la piattaforma senza registrarsi. È, è lecito, eh. Registrarsi non costa un cazzo, ci registriamo veramente a fior fior di stronzate. Registrarsi gratis un mese non costa un cazzo Però è lecito che uno no, no, non, non voglia farlo Cioè, ognuno ha la sua mentalità Ognuno ha il suo modo di approcciare le cose Quindi va rispettato Per cui magari gli interessa anche Magari vedrà questo video su YouTube Gli interessa vedere com'è la piattaforma al suo interno eh, Poi dopo vediamo anche qualche film eh, eh, Che magari non ho, non ho visto io Ma ce n'è veramente tanti Ecco, questo è un film che ho visto Che mi è piaciuto parecchio è una, un film un po' trash, horror. Eh, squatter, horror già occupare una casa illegalmente e avere la para che arrivino gli sbirri e buttarti fuori è super tensione. Si, sì, qua è anche peggio perché non devono fare rumore, non devono lasciare robe sporche in giro. Eh, insomma, guardiamoci il trailer di The Barn. Eh, è Halloween, ed è il 1989. Sam e Jorge stanno cercando di godersi ciò che resta dalla loro ultima notte prima del diploma. Ma i problemi sorgono quando i due, assieme a un gruppo di amici, fanno una deviazione sulla strada per un concerto rock e trovano un vecchio fienile abbandonato. Eh, roba horror, roba horror. Questo è veramente figo, è veramente figo. Eh, raggiunge i livelli di trash Però è veramente anche un grande tributo. Allora. Soon from Nevermore Production Films. The Barn. Meet Sam, Josh, Michelle, Russell, Chris, and Nikki as they embark on a Halloween night they'll never forget. The legend of the barn isn't just a campfire story anymore. It's something far worse. <laughs> the barn. What happens every year when the harvest moon shines its brightest is about to happen again and again and again. <laughs> All they wanted was a Halloween they'd never forget. What they got was a night they'd pray to survive. This Halloween. Trigger the treat. treat. Smell my feet. It scared me to death. And die. Starring Mitchell Mussolino, Will Stout, Lexi Drips, Cortland Woodard, Nikki Darling, Nicholas Joshua, and Richard Bellock. The Barn. Coming soon to videocassette. La cosa molto bella che non, vi ho, che non vi ho detto subito è che non è una piattaforma solo di eh, lungometraggi, è una piattaforma anche di cortometraggi. Quindi trovere, ho, ho trovato anche dei. Mi sono adesso non, non mi ricordo come si trovano, però vabbè, lo vedete anche dalla lunghezza. Adesso qua sono. Tra l'altro, sono divisi per. Eh, questa divisione all'inizio non c'era, ora probabilmente è più comoda, sono anche divisi per. Eh, per, per esempio questi sono i film di, i film di Black Mandala, ci sono Euro Obscura, insomma, per le case di produzione, poi ci sono i generi, come vedete. Qua, per esempio, trovate eh, anche mh, questo film che si chiama Dio non ti odia di Fabrizio La Monica, che è il regista che sarà anche al Drag Me Too Fest con, con il suo corto, nuovo cortometraggio Feral. Uh, Fabrizio Lamonica il suo film eh, Dio non ti odia ce l'ha anche sul eh, su Amazon Prime Video quindi questo film è disponibile sia là che qua eh, vi faccio vedere un attimo il trailer questo è un film molto molto molto particolare e davvero figo sono il dono più grande che Dio possa farci l'Onnipotente vi ha messo alla prova e voi l'avete superata Sono anche questi film qua, ci sono anche dei film della Midnight Factory dentro, qualcosa c'è anche della Midnight Factory. Ci sono anche film, cioè, non sono solo film indipendenti che magari non hanno una distribuzione in particolare, come vedete, c'è questo qua? Che io, tra l'altro, non ho visto Baby Col, ce lo dovrei avere anche in, in un video con Nomi Rapace che, è un, insomma, un'attrice piuttosto nota del cinema. Ci sono vi faccio vedere anche altre cose, per esempio c'è Charlie Seis, che è un film che è andato al cinema. Questo qua, per esempio, questo qua, questo qua... Un attimo, questi qua sono due registi che hanno fatto... sono abbastanza noti nel mondo dell'underground. Eh, io questo film ho visto, è fatto abbastanza bene... Eh, Luciano Netti e Nicola Sonetti mi sembra che siano i registi anche di Abracadabra e Sabrina, che sono due, credo, eh, adesso vi, vi controllo un attimo per non dire una stupidaggine. Sono due film usciti con Digit Movies, penso. Sì, esatto, sono loro Francesca. Scusate, non Sabrina. Abracadabra e Francesca sono due film giallo thriller. Abracadabra è uscito con Digit Movies. Francesca lo trovate, credo, su Amazon Prime. Insomma, ce n'è di roba. Ce n'è di roba qua dentro. Ci sono anche i film della Midnight. Di questo Uffland ne abbiamo parlato. È uscito con Digit Movies. E qua lo trovate. Questo è un altro film molto bello che ho visto qualche tempo fa Si chiama Asylum Ed è un horror antologico. faccio vedere il trailer Fatto a episodi Davvero figo Davvero figo Cioè, Your name, Ci sono dei film Speak! Dei film indipendenti Che questo è proprio un film indipendente In toto e... Che dici vabbè Mi tappo il naso e me li vedo No, cioè sì, hanno i loro piccoli difetti, ma poi nel complesso dici Minchia, sti cazzi, cioè, è fatto bene Sono fighe le storie, è fatto bene Mmm. <fri> Basta, basta, basta, basta Insomma, insomma adesso voglio, voglio anche andare un po' a caso Perché i, i, quelli che abbiamo visto finora sono i film che, che, che conoscevo Però mi piacerebbe anche eh, Per esempio, questo 4266 Questo 4266 è un film di Dario Almerighi Perché mi incuriosisce? Uno perché ce l'ho in DVD e non sono ancora riuscito a vederlo Dovrei avercelo in collezione. E, e due, perché ho recensito il suo nuovo film si chiama Amore Acido. Ne abbiamo parlato giusto ieri o l'altro ieri. E questo qua è il suo film precedente. E qua l'ho trovato, possiamo ricominciare insieme. C'è qualcosa che mi perseguita, qualcosa che non mi lascia uscire da quella casa, qualcosa che mi trattiene, sai. C'è un modo che uso per far dormire le persone, no? Che cos'è? No. no, no, no, no, che cos'è? No, no, no. Madonna, ma tu sei. Ascolta. Ho saputo che state facendo gli stronzi in giro senza fare nulla di interessante per me. Quelli prima si scordano di noi, è meglio eh. Quelli ci ammazzano per te la anche che non vanno visti così fatti no? in questo periodo non riesco a capire che cazzo stai guidando Ma oh dai dai dai dai dai dai dai interessante. dai letto sul libro? dai no. dai Da eventi realmente accaduti Non come dei Conjuring Vediamo qualcosa di Trash però Così magari giusto per alleggerirci Questo è interessante Comunque, eh, mi incuriosisce Nuovi titoli Ecco questo Questo non lo so perché la copertina mi ispira tantissimo Still life In una città dell'Argentina Il paese del... dei barbecue Inizia a scomparire alcune persone legate all'industria del bestiame. Un giornalista inizia a indagare e ben presto scoprirà un oscuro segreto. Che Cazzo ti indaghi? Reiteriamo, se desconoce il paradero di Julia Cotonese. Ves? Io necesito una nota así. Sì. Se van per all'aria, tengo cuidado. Sono jodidos. Sì cazan ¿no? pues y después van se fotografían con animales degollados y lo publican en Facebook. visto così proprio senza conoscerne niente, dove magari vedi, intravedi comunque una fotografia non, non bellissima in alcuni momenti, no? Qua no, qua, qua è abbastanza buona. in alcuni momenti magari, questa è una cosa abbastanza tipica anche di, di altri film indipendenti, no? di, di non riuscire a gestire bene la fotografia soprattutto negli spazi aperti al sole, cioè, Credo sia una delle, delle, delle, delle cose più difficili Anche uniformare proprio lo stile Però è vero anche che Vedendo il trailer così Questo film mi, mi incuriosisce parecchio non, non ci sono inquadrature eh, bruttissime Cioè mi sembra oh, se, se, ci siano delle buone idee anche qua e là Quindi in realtà questa, questa fotografia Un po' che in certi, in certi momenti è un po' Digital, eh, sembra un po' una telenovela, quasi, in alcune, in alcune scene Abbinata a un, a un cinema estremo, con immagini forti, sbudellamenti, eccetera Devo dire che in realtà me, su di me ha un effetto Mi incuriosisce, perché in realtà l'effetto finale potrebbe essere più interessante ancora O magari no, bisogna vederlo Comunque, vedi, questo è interessante, ma ce n'è veramente tanti che... Diciamo che io non sono riuscito a, a fruire tanto di questi film per svariati motivi. Uno, perché comunque, avendo io un figlio, non è che posso vedere i film horror a qualsiasi ora. Perché se no sapete, cioè pausa pranzo e mi metto su un film eh, a lavoro, oppure in qualsiasi momento con lui non posso chiaramente perché non è, non è che sono posso sapere in anticipo che immagini ci saranno comunque per, per tranquillità non ho molto tempo in più mh, per via di tutte le recensioni che devo fare e le attività che faccio non riesco a fruirlo però una persona che magari non ha di questi problemi avere una piattaforma del genere è veramente una grande risorsa poi appunto dicevo ci sono eh, anche i cortometraggi non so se sono poi stati Tolti, o comunque spero che, che ci siano ancora adesso non so come cercarli ci sono anche le serie questa è, per esempio questa è una serie indipendente di van Zuccon ispirata a Reanimator una serie indipendente interessante che ci siano ancora la morte. Okay, Lei ha okay. sconfitto me. Io non ci Credo. È così buio là fuori. Ah! Sento il tuo respiro, sento il tuo battito. Tanto sento dei rumori, ragazzi. <ride> sento dei rumori. E niente, dai, eh, non so se volete vedere altro. Direi che comunque mi sembra di avervi un po' fatto capire qual è. Il mood. Ah, questa è fighissima. Questa è fighissima. Questa è veramente figa. È un'antologia di cortometraggi fatta davvero bene. Fatta davvero bene. We night, go for all of equipment, please. You <laughs> she over from the house? The dark, dark woods. There was a dark, dark house. And in that dark, dark house, there was a dark, dark room. And she relationships. pensavo di fare un articolo su, su le cose da vedere su TV ma eh, non ho un ricordo così fresco per poter scrivere qualcosa sì questi sono anche interessanti come cioè, l'intero pacchetto è fatto veramente bene forse come antologia horror è tra le migliori qua dentro c'è anche, anche un ci sono, ci sono anche cose per esempio c'è Divina Mortis, che è di Josh Heisenberg, che è un altro regista indipendente italiano Che segue, il, segue questo canale Twitch, è un grande fan e supporter di, di non aprite questo blog Mi spiace che oggi non ci sia perché ogni tanto comunque un salto qua in live lo fa è Questo film qua io ce l'ho perché l'ho visto, me l'ha mandato Movies quando uscì in DVD È una, un horror con te gli te, te, te, te. zombie Tante volte risponderò la stessa cosa Molto Anche sul uh, fanatismo io religioso te. Quando attraverserai i fiumi Essi non ti sommergeranno Quando camminerai nel fuoco Non ne sarai arso La fiamma non ti consumerà <ride> Temete Dio e dategli gloria Poiché è giunta L'ora del suo giudizio. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. che spuntano fuori dai cespugli voi siete solo due disperate. Di Josh Eisenberg grande. grande. grande. Questo è veramente figo Di Ola Fittenbach Lo, lo, cioè, lo trovate solo qua praticamente Sottotitolato e tutto Copio indirizzo Vi rimetto l'indirizzo di OddTV TV Per registrarvi In chat Fate una prova ragazzi Qua c'è Dard Divorce Devastante Un film di Ola Fittenbach Devastante Devastante Bellissimo Non so se sapete chi è have think in italiano you can no, leave the alone! When you're ready to give up. When nobody believes you. When you have to go on for them. There is only one chance to survive. incredibile, incredibile. E mi stupisco ogni volta, ogni volta che scorro questa, questa carrellata di film delle cose belle che ci ho trovato, veramente perché sono tutte cose particolari che non, tro che non troverete mai su Netflix, su Prime eh, vale veramente la pena almeno provarlo eh, soprattutto se si è anche magari nell'ambito sia dentro al mondo del, del cinema indipendente, quindi anche la curiosità di confrontarsi, vedere cosa fanno i colleghi, eh, anche le soluzioni che hanno trovato, perché poi è un mondo questo dove... Cioè non è sempre semplice per un regista confrontarsi con i film che vedi di Hollywood, perché loro fanno delle cose che per un motivo o per l'altro sono irra irraggiungibili, quindi e scamotaggi, idee, eh, trucchi usati nel cinema indipendente sono molto utili per chi vuole fare cinema con poco con tante idee e con pochi mezzi, ecco quello è sempre il, il tema ah poi c'è anche Bianca, pensate questo è un questi sono due cortometraggi che, che ha fatto Federico Zampaglione che sapete essere il cantante di Tiro Mancino tra l'altro ci ho anche scambiato due chiacchiere all'epoca perché avevamo pubblicato la recensione del suo cortometraggio Bianca e li aveva fatti in lockdown perché non, eh, non ci stava più dentro a stare in lockdown e si è fatto i suoi, i suoi mh, due cortometraggi usando praticamente la compagna, la figlia e sono, sono molto carini, sono degli, degli esercizi diciamo gli esercizi di stile fatti lui eh, sapete che è, è il regista di Shadow che è un, un film horror che è andato piuttosto bene che è piaciuto comunque non è, era veramente un buon film eh, per essere un film italiano veramente di alto livello poi vabbè torna cioè ha anche fatto un altro film adesso che però non è horror è un film sulla musica non un film cioè non è un documentario è un film vero e proprio con protagonisti dei musicisti quindi non ha interrotto la sua carriera di, di regista ma però per, per ora l'horror è, è da parte speriamo che possa tornare a fare horror così, per, anche per eh, aiutare l'ambiente insomma ci vogliono anche personaggi un po' noti che buttino un po' di energia dentro comunque trovate anche questo, questi due corti ce n'è di roba? A volontà, a volontà. Niente, questo direi che è tutto per quanto riguarda OTV, costa poco. e Secondo me, prima che vi che finiate il catalogo, siete, sarete diventati addicted. Per cui provatelo, otv.net. Il link ve l'ho messo in chat. Abbonatevi, provatelo. Basta, fine. Questo è più o meno tutto.